Ciao a tutti, in questo video parlerò della digitalizzazione avanzata uno strumento che è stato introdotto per la prima volta in QGIS nella versione 2.8 quindi risaliamo al 2015 però questa, nuova, questa funzionalità, questo strumento è stato migliorato sia nella 2.16 che attualmente nella versione 3.4 quindi vediamo come utilizzarla e come funziona. Allora, mh, sono nella... Questa che vedete a schermo è la versione di sviluppo di QGIS, ma quello che dico mh, varrà anche per le versioni precedenti. E allora, prima cosa che faccio, creo un nuovo layer temporaneo. Per esempio iniziamo con i punti. Punti, geometria, punto. Eh, come sistema di riferimento oh, utilizzo un sistema metrico di Mario mm, e faccio OK. Eccolo qua. Vedete questo simboletto um, del, sembra un chip eh, sta ad indicare che il layer è un layer temporaneo, quindi non è memorizzato da nessuna parte in questo momento. Allora, eh, fatto questo, quindi siamo già in eh, modifiche, la modifica è attivata, quindi vado a selezionare, aggiungere elemento, vedete, e qua compare, vedete qua, digitalizzazione avanzata, qua, se clicchiamo su questa squadretta, eh, attiva gli strumenti, quindi sono previsto attivati, quindi vado qua sul, sulla mappa e clicco, e ho tracciato un punto e ne, ne vado qua, ne traccio un altro punto sono due punti ora vi faccio vedere l'utilità di questo strumento ora supponiamo dopo aver tracciato questi due punti che io volessi tracciare il punto medio come faccio? mi sembrerà strano ma è possibile farlo utilizzando questo strumento come si fa? si fa in questo modo la prima cosa da fare è di attivare lo snap perché noi vogliamo che il punto sia medio ma eh, con le giuste coordinate, non tirato ad occhio. Quindi attiviamo, quindi andiamo qua su oh, attiva layer attivo, eh, qua selezioniamo vertice, per esempio 12 pixel. 12 pixel, facciamo ancora di più, ecco qua vedrò che funziona benissimo, fatto ciò devo attivare la funzione questa qua, cioè modalità di costruzione come suggerisce qua, premi C se io clicco con... dalla tastiera premo C si attiva o si disattiva quindi cosa faccio? questo qua quindi C quindi in questo caso è attivato modalità attivata premere c, quindi vado qua e poi me ne vado qua, vedete che si aggancia, appena si aggancia, se guardate qua, compare d, d sta per distanza, a sta per angolo, e queste sono le coordinate x e y, quindi se mi avvicino qua, si è agganciato là, e il valore, come vedete quel valore, è la distanza tra questo punto e questo punto. Bene, ora, se io volessi tracciare il punto medio, Cosa devo fare? Non devo fare altro che innanzitutto bloccare questa direzione. Per bloccare la direzione, che quindi è l'angolo, devo utilizzare CTRL A. Vedete qua, CTRL A. Ora io posso agire lungo questa direzione. Come vedete qua, la prima, il primo lucchetto significa che blocca, è un blocco rapido, quindi eh, blocco una volta. Questo che sono due... Blocca angolo di continuo, quindi sarà sempre bloccato ora. Bene, ora a me interessa, sempre che rimanendo qua, agganciato su questo, ora io premo D, la tastiera, vedete, e D passa a qua sopra. Notate qua, io ero qua. Ora se premo D, se ne va là. Ora la coordinata, la distanza... Questa è la distanza tra i due punti, ma io voglio il punto medio, quindi la distanza deve essere diviso 2. Quindi faccio diviso 2 e premo in fio. Ok? E sono qua. Fatto questo, io devo ora togliere, vedete, ripremo C, perché per adesso sono in fase di costruzione, tolgo questa modalità costruzione e clicco. Vedete? Ho tracciato perfettamente il punto medio. Bellissimo, no? Ciao e alla prossima!